Ogni volta che la musica si stopperà Io vi dirò quale parte del corpo dovrete appoggiare a terra Fatelo in compagnia delle persone che sono a casa con voi Io ho sempre questi tre birricchini con me Ok, quindi pronti? molto bene via solo sedere equilibrio molto bene musica Bravissimi, inventatevi tutte le posizioni che volete e via col ballo!